Siamo con l'assessore alla cultura al Comune di Bologna Matteo Lepore. Prima domanda sull'argomento di questa mattina, un ricordo per Claudio Lolli. Cosa ha rappresentato Claudio Lolli non solo come cantante e poeta ma anche nella sua figura di docente, quindi la sua figura tutto tondo per Bologna e come Bologna può accogliere, custodire e valorizzare i versi, le canzoni dei suoi artisti. Claude Lode ha lasciato a tutti noi un grande patrimonio, innanzitutto di relazioni. Noi abbiamo avuto, subito dopo la sua morte, un grande movimento di persone che ci ha chiesto di ricordarlo e abbiamo organizzato l'ultimo saluto nel Palazzo Comunale, nel Palazzo della Città, come facciamo per tutti i grandi insomma, che ci lasciano. Un patrimonio di relazioni che ha attraversato il mondo della scuola, sono stati tantissimi gli alunni e gli alunni che, che, che ci hanno scritto, che hanno chiesto che... Si mettessero in atto progetti non solo per ricordarlo, ma per portare avanti anche il suo patrimonio, perché lui è stato un creativo della musica italiana molto importante. Perfetto, passiamo invece a una domanda a sfondo più generale su Politicamente Scorretto e sul Festival Fili che inizierà il 28 novembre. e A cui, Politicamente Scorretto passa il testimone. Ricordiamo che il Festival Fili è il festival dell'informazione libera e dell'impegno organizzato da Libera Bologna. E A questo proposito volevo chiederle quali sono le misure le armi messe in campo dall'amministrazione comunale per il contrasto e la sensibilizzazione sulla lotta alle mafie e alla corruzione. Intanto noi ringraziamo il Comune di Casalecchio a tutto avviso pubblico e politicamente scorretto perché sono stati un, un presidio importante in questi anni per tenere alta la bandiera della lotta contro, contro le mafie. Il Comune di Bologna ha diversi beni confiscati sul proprio territorio, proprio questa mattina insieme a Libera presentiamo la rassegna fili, lo facciamo da Villa Celestina che è un bene che appunto è stato confiscato, finalmente siamo riusciti ad entrare in possesso, abbiamo le chiavi e stiamo partecipando a un bando regionale per la ristrutturazione e al suo interno realizzeremo 10 appartamenti che poi daremo a delle persone bisognose, delle giovani coppie. L'intervento nostro sui beni confiscati va in questa direzione, trasformare degli appartamenti in nuove case o in spazi per associazioni.